Ciao studentelli belli, eh, no, aspetta, mi sono un attimo confuso. Ciao compagni di scuola e benvenuti in questa nuova puntata del... LO no, FOGO! Il format più copiato dai competitor di scuola.net. Bellissimo. Tranquilli, non sono arrabbiato, l'ho presa in modo molto sportivo in realtà. Che poi se dovessero servirvi idee, insomma, potete tranquillamente contattarmi. Come? Ah, non posso farmi pagare dai competitor per proporre idee nuove? E non farti vedere mai più! Dai, io ci do anna così, fratemi. Mi ridai per favore il giacchetto? Grazie. Vabbè, siamo quasi un po' tutti ripartiti. Un po' in tutto... che cosa? Sto sulla presunta figa... Sulla presunta fuga, quella facciamo da una parte. Siamo ripartiti un po' tutti in tutta Italia e qualche giorno fa vi ho chiesto, sia sul mio Instagram che su Instagram di scuola.net questo. Ciao compagni di scuola, mandateci foto, video e testimonianze del vostro primo giorno di scuola? Perché c'è una sorpresa per uno di voi. Ci avete mandato centinaia di migliaia di messaggi, video, foto. Imaro? Hey Imaro no! Come no? E no. Io ho. Cioè, mi potevo fare cazzo mia, come sempre, però sono contento, grazie di cuore Il mio cuore è vostro, Con cuore domenica. Visto la quantità di messaggi infiniti che mi sono arrivati ho deciso di improvvisare questo FUOCO Quindi vediamo insieme cosa mi avete mandato Tu ah, ma... serai la nostra vita, ti prego, vieni, non ti vogliamo vedere Ecco, io in queste situazioni non riesco neanche a tirarlo fuori Ovviamente dicevo il telefono Sono sempre quello di una volta Noi non li abbiamo nemmeno i banchi Beh, che situazione di merda! ADESSO BASTA CON LA VOLGARITÀ, Ciao! Questa è la situazione all'entrata della nostra scuola, oltretutto qui ci sono solo le prime e le seconde, e in quel momento erano presenti anche i vigili, poco più in su, dall'altro lato della strada. Che cos'è, una barriera architettonica al posto del cervello, eh?! Io... io non ho parole. Me ne vado, lascio il telefono qui. Me ne vado, ciao, continuate. Non posso dire che ci hanno ragione, ci hanno ragione per forza! Come... come, come... Ah! 20 cm di banco. Beh dai, 20 cm sono abbastanza. No. Dite la verità, non l'avete mai visto uno così Tanto alla fine non è mai abbastanza grande, ti saresti lamentata comunque Oh sì, si capisce da qui che è una maialone Sto scherzando eh Dalla serie La Sicurezza Prima di Tutto, ecco a voi il genio dell'anno Con una protezione del genere non ti servirebbe neanche il vaccino Il virus è un'invenzione fatta apposta per governare il mondo Oddio vediamo il prossimo Guardate raga, bello sto coso. bello per chi ha sembrato, sì. Tra due giorni si ritorna a casa. La sua voce mi ricorda qualcosa. Rivediamolo. Cara, bello sto coso, Bello. Per chi ha sembrato, sì. Okay. Ti uccido sui testa. Ti la vita. Ok, sono un boomer. È ufficiale. <ecelebrata> Vabbè dai, non c'erano tante persone comunque. Un io proprio È vero poi professori che si avvicinano senza mascherine Sembra che è l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io. Vabbè, ma pure i professori, ma lo vedete che mi devo incappare? Io ci provo a rimanere calmo. Questo dovesse essere uno sfogo per voi, non per me. Eppure eccolo qua. Spero che questa nuova puntata dello sfogo improvvisato vi sia piaciuta. Io vi invito come sempre a mettere mi piace, a commentare scrivendomi come è stato il vostro ritorno a scuola o anche al lavoro. Insomma, commentate. Gli altri canali social miei e di scuola.net vi li lascio qui e in descrizione. Ciao! Because